amici di Le Fonti TV con il nostro appuntamento mensile di Oltre la Barriera in collaborazione con BMP Paribas e allora lo leggete subito in sovrimpressione abbiamo cercato di mettere nero su bianco le parole chiave eh, dei mercati di questo periodo collegate naturalmente con il tema degli investimenti e nello specifico caso del nostro format Oltre la Barriera certificato di investimento perché di questo si tratta. Bisogna un po' capire insomma qual è e com'è lo sguardo degli investimenti investitori in questo momento sicuramente di mercato ancora ricco di incertezze e di punti interrogativi. Lo scopo della nostra trasmissione è questo, oltre a dare eh, dei suggerimenti su alcuni strumenti da osservare più da vicino. Allora io saluto subito Luca Comunian, Distribution Sales di BNP Paribas. Luca ti, trovo, ti ritrovo con molto piacere, grazie per essere con noi. Grazie a te, grazie a voi, buonasera a tutti. E salutiamo anche Pierpaolo Scandurra, certificati e derivati, che ci aiuterà in questo compito gravoso. Ciao Pierpaolo, sempre utilissimo anche tu, grazie per la collaborazione. Grazie a te Manuela, per l'invito e buonasera a tutti. E allora, mercati, tra inflazione e rialzo dei tassi, come valutare gli investimenti? Ovviamente questa è una premessa molto ampia, ma cerchiamo di entrare un po' più nel dettaglio. Pierpaolo, se sei d'accordo, parto da te perché eh, sono certa che riuscirai a darci una fotografia del periodo, cioè un po' ehm, la ricerca degli investitori. Eh, su cosa mh, eh, si concentra? Quali sono i riflettori più accesi? Quali sono, quali sono le parole che gli investitori stanno sottolineando maggiormente in questo momento? Certamente l'incertezza continua a dominare eh, questo 2022 al punto che probabilmente la parola più utilizzata anche quando gli investitori vengono a cercare da noi eh, un po' di conforto nella costruzione dei portafogli è in questo momento la prudenza in realtà lo è già da un po di mesi ma continua ad essere la prudenza sebbene ehm, proprio in queste settimane in particolare in questi giorni dove il bix quindi l'indice di volatilità implicita si è riaffacciato oltre i 30 punti percentuali sarebbe forse il momento di iniziare a costruire nuovamente delle posizioni azionarie se non è stato già fatto e soprattutto se si è avuta la capacità finora di gestire bene la propria liquidità. Detto questo, per quanto da un punto di vista tecnico la volatilità in rialzo aiuti a scegliere dei prodotti di investimento, delle strategie efficaci anche nel medio periodo, mi rendo conto che poi le l'emotività di cui abbiamo parlato anche più volte nei nostri appuntamenti, Manuela ricordo che è stato un po' un fil rouge quello delle um dell'emotività in questo 2022, certo. ma in realtà se vogliamo anche dal 2020 in avanti, eh, ecco questa porta certamente ad essere più prudenti e quindi benché ci sia la consapevolezza che questi potrebbero essere dei buoni momenti per iniziare a ricostruire delle posizioni, comunque c'è prudenza, prudenza che porta a far cosa o a rimanere alla finestra e quindi attendere che arrivi qualche segnale di eh, maggiore fiducia e questa per ora, vediamo, non, non, non ce n'è eh, o eventualmente qualche soluzione a capitale protetto quindi dove ci si accontenta di rendimenti che comunque sono in crescita ma non eccezionali rispetto all'azionario almeno sul medio-lungo periodo, ma si parte almeno dalla consapevolezza di non uh, rimetterci in termini di conto capitale. E Quindi ecco questo è un po' quello che viene chiesto, però ci sono delle, per fortuna aggiungo io, dei momenti in cui si inizia a razionalizzare, c'è cioè, quella lucidità che aiuta a prendere un po' di coraggio e a iniziare a costruire. Quindi ecco che intervengono i certificati con delle opzioni di protezione condizionata con delle barriere magari un po' più profonde o eventualmente delle strutture che possano essere utili in determinati contesti di mercato. Ad esempio mi viene da pensare eh, al tema del recupero delle minusvalenze, che certo. è un qualcosa che indipendentemente dal mercato positivo o negativo, se hai delle minusvalenze generate nel 2018 fra poco scadranno e, quindi, e quindi le recuperi. Voglio... Eh, hai detto molte cose interessanti, intanto ancora il tema della protezione che ovviamente adesso andremo a, ad analizzare attraverso esempi di certificati, questo lo ripetiamo ogni volta e in questo momento più che mai e poi giusto proprio in un flash poi vado da Luca a Pierpaolo, hai parlato giustamente del VIX una, una domanda proprio tecnica tecnica è ovviamente un, uno strumento che eh, dà il sentimento di mercato e viene sempre osservato, tu hai detto che è salito sopra i 30 punti, che indica la soglia oltre il quale ovviamente si parla di maggiore volatilità. Gli investitori lo stanno guardando maggiormente in questo in questo momento è questa la mia domanda. Sì e devo dire che eh, lo stanno guardando maggiormente da almeno un paio d'anni ovvero da quando abbiamo iniziato a renderci conto che la volatilità di mercato non è semplicemente quell'indice della paura che si legge sui libri di eh, sì. o sul quale ci hanno fatto anche qualche serie di boom, ma in realtà è una compagna di viaggio, positiva o negativa che sia, però caratterizza l'andamento di tutti gli investimenti. E quindi devo dire che dal 2020 in poi, ovvero da quando con la pandemia il VIX è schizzato a livelli record, eh, diventa una, un focus particolare per gli investitori, quello di guardare alla volatilità e quindi di capire anche se bisogna muoversi in un modo piuttosto è, certo, è certo, esatto, l'indice della paura, Vabbè, ma noi non lo chiamiamo così, ricordiamo che ovviamente viene definito così, del resto i mercati li fanno gli uomini, li facciamo noi quindi ovviamente poi siamo soggetti tutti no, a scossoni proprio in base a quello che accade. Allora grazie a Pierpaolo come dicevo utilissimo perché sono stati toccati tanti punti fondamentali, vado da Luca chiedo anche a lui insomma un commento rispetto all'analisi fatta da Pierpaolo e poi cominciamo a portare gli esempi, gli esempi di questa puntata quindi portare i nostri telespettatori nel concreto Luca Sì, io non posso che come dire, sottoscrivere il quadro che faceva Pierpaolo prima è è l'anno del 2022 soprattutto negli ultimi mesi è caratterizzato da, ovviamente da una prudenza ad entrare sui mercati azionari in generale direi e poi questo si riflette nel mercato dei certificati, soprattutto perché appunto gli investitori eh, sono più inclini a eh, cercare quelle caratteristiche più difensive che i certificati permettono, come ad esempio delle barriere con livelli di protezione. Eh, eh, più più più alti e quindi delle barriere più basse piuttosto, piuttosto che meccanismi eh, come airbag piuttosto che eh, step down eh, varie caratteristiche dei certificati che appunto possono rendere eh, la struttura classica che possiamo definire quella dei cash collect eh, con una tonalità più difensiva e più prudente Ehm, all'interno poi di un accesso al mercato equity e questo è sicuramente il, il trend uh, noi già da qualche mese infatti anche la nostra gamma si è adeguata in questo senso abbiamo proposto varie soluzioni, una tra tutte i cosiddetti low barrier dove eh, abbiamo fissato la barriera al 40% quando mediamente eh, si attestava tra il 70 e il 60% questo quindi per rendere eh, possibile la protezione e il rendimento di questi strumenti anche per discese più profonde dei sottostanti e poi sicuramente a settembre, questo è storicamente eh, strutture di tipo maxi cash collect eh, tornano ad essere di moda Torno ad essere di moda perché, ricordando quello che è poi il eh, trattamento fiscale dei certificati, che genera redditi diversi, possono essere degli strumenti interessanti per andare a eh, ottimizzare dal punto di vista fiscale il portafoglio, okay. che poi si traduce in andare a, diciamo così, svuotare quell'eventuale zainetto delle, delle minusvalenze, zainetto fiscale che eh, magari ognuno di noi ha all'interno del proprio conto titoli. Ecco che quindi eh, a settembre, dopo le vacanze, eh, ci siamo resi protagonisti sul mercato dei certificati con un'emissione che ehm, abbiamo, abbiamo emesso un paio di settimane fa proprio di 10 eh, certificati di tipo Maxi Cash Cornet. Okay. Sì, se volete ho portato eh, anche eh, alcune domande. Certo, slide, direi assolutamente di sì, quindi andiamo a vedere, eh, ringrazio anche la regia, certificati di investimento, le proposte del mese le definiamo un po' così, ma ovviamente sono esempi che Luca Comunian porta nel, in trasmissione, qui sulle fonti tv poi ricorderemo anche tutti i contatti con Luca, con Pierpaolo per avere una visione un po' più ampia e assolutamente Luca andiamo a vedere cosa, quali sono le missioni che proponete. Sì, eh, come dicevamo, sono 10 certificati di tipo Maxi, Maxi Cash Collect. Chi ci segue eh, spesso sa che i Cash Collect sono una tipologia di certificati quotati sul mercato Sedex di borsa italiana. La loro caratteristica è quella di avere una durata eh, di, di tre anni e pagare dei coupon eh, periodici, possono essere mensili o trimestrali. In questo caso, nelle missioni in oggetto... Sono dei coupon trimestrali. Eh, la caratteristica poi dei Maxi Cash Collect è quella di avere un primo coupon, il primo pagato in questo caso a novembre 2022, di tipo Maxi. Cosa vuol dire? Ovvero di una montare maggiore rispetto a tutti i coupon che poi invece vengono pagati successivamente quindi è uno strumento in questo caso abbiamo 10 certificati funzionano tutti allo stesso modo quindi definisco un po quello che è il funzionamento diciamo eh, generale e poi andiamo a vedere magari nello specifico le proposte eh, sono prodotti a tre anni con un primo maxi premio pagato a novembre 2022 tra l'altro questo maxi premio è incondizionato questo significa che quindi è, a prescindere sarà pagato a prescindere dall'andamento di quello che saranno le azioni sottostanti il certificato. Il premio è cosiddetto incondizionato. I successivi invece saranno condizionati appunto alla tenuta delle, delle barriere, le barriere sono appunto poste a un livello tra il 60% e il 50% a seconda del certificato e quindi questi premi trimestrali successivi al maxi saranno pagati quando i sottostanti saranno al di sopra uh, di queste barriere, quindi non verranno violate le barriere. E tra l'altro i premi sono dotati di effetto memoria cosa significa che anche qualora in un momento di mercato volatile particolarmente negativo ribassista ci troviamo in una condizione dove un trimestre la condizione non è soddisfatta e quindi il coupon non è pagato ecco grazie all'effetto memoria qualora poi ci sia una, una normalizzazione delle, delle, dei valori di mercato possiamo andare a recuperare i coupon non pagati in precedenza e questa è una caratteristica che uh, ormai sempre è all'interno delle nostre emissioni cash collect perché ovviamente rende se vogliamo un po' immune quello che è il potenziale di rendimento del certificato da tensioni di mercato di breve termine sappiamo che eh, soprattutto in questi anni abbiamo visto anche quest'anno stesso ma se ricordiamo marzo abbiamo avuto dei momenti particolarmente volatili particolarmente eh, negativi dove le quotazioni di mercati azionari sono scese in maniera significativa ma poi Uh, C'è sempre spazio diciamo per una normalizzazione e questo fa sì che il, il rendimento dei nostri certificati non sia impattato quindi, da questo tipo di dinamiche. Ok. Uh, eh beh, questo è importante, no, no, no visto che abbiamo fatto tutta, eh, eh, della, tutta la premessa della difficoltà di muoversi nel mercato, quindi questo è un elemento sicuro. Sicuramente... contesto. Esatto Luca, questo sicuramente visto che anche prima Pierpaolo ci ha detto un po' cosa stanno guardando gli investitori, indubbiamente questo è un elemento eh, imprescindibile oserei dire in questo, in questo contesto. Prego. Sì, quindi eh, prodotti a tre anni coupon trimestrali con il primo maxi incondizionato come dicevo prima la protezione a scadenza sarà la classica protezione di un cash collect quindi qualora le barriere non siano violate anche in caso di ribassi ma qualora non siano violate abbiamo la protezione del capitale altro vantaggio del certificato ci permette diciamo di assorbire una, una diminuzione di quelle che sono le azioni sottostanti del certificato entro i limiti entro i limiti della barriera eh, e eh, proteggere il nostro capitale. Quando non abbiamo la protezione del capitale? Quando questi ribassi delle azioni, adesso qui parlo a scadenza, uh -huh. sono eh, talmente profondi da superare le barriere e in questo caso il meccanismo di protezione viene sostanzialmente eh, eh, annullato e la performance del certificato sarà lineare rispetto a quella che è la performance negativa dei sottostanti. Ma andiamo, andiamo a vedere le proposte, così possiamo vedere. Ottimo, toccare certo, mano certo. che certo. sono i 10 prodo prodotti di cui vi parlavo. Allora, in questa prima slide abbiamo dei, la proposta, se vogliamo, più prudenziale, perché anche il motivo, Manuela, per cui noi emettiamo 10 prodotti, è quello di dare. Eh, più certificati su più nomi quindi vedremo come vediamo da già dalla seconda tabella di questa colonna la seconda scusate, colonna di questa tabella eh, i, i principali nomi particolarmente focalizzati anche sul mercato italiano questa ehm, e, e dicevo l'idea è quella di dare più settori su cui poter investire ma anche un grado di rischio e rendimento diverso e lo vedremo poi nella seconda slide dove avremo le proposte più aggressive eh, qui invece abbiamo dei panieri di principalmente titoli eh, italiani ma anche, anche qualche nome europeo ehm, sì. dove si, car si caratterizzano sostanzialmente per un maxi premio che può essere o del 15% o del 16% e premi trimestrali successivi invece quindi i premi dopo il primo maxi quelli che andranno a essere pagati trimestralmente che invece eh, sono nell'ordine tra l'1,10 e l'1,50 per tutti invece la barriera sia per il pagamento dei premi trimestrali sia per la protezione del capitale è fissata al 60% questo vuol dire che quindi vengono assorbiti i ribassi delle azioni sottostanti fino al 40% rispetto al loro valore iniziale okay. Passa passando alla seconda slide quindi gli altri 5 prodotti dove andiamo a trovare dei nomi se vogliamo che sono caratterizzati da più volatilità uh, allo stesso tempo abbiamo creato dei panieri che fossero tematici Possiamo vedere come abbiamo il settore dei pagamenti e del tech, abbiamo il settore del travel, piuttosto che abbiamo anche introdotto un settore che noi chiamiamo delivery, quindi con Amazon, Delivery Hero, Uber. Piuttosto che un, un settore molto interessante in questo momento, perché rivediamo flussi, è quello delle energie rinnovabili, uh -huh. eh, Power, e Veolia. E infine un po' meno conosciuti, l'ultimo di questa slide, eh, abbiamo tre società eh, impegnate nel settore della cyber security magari i nomi delle società sono meno noti ai più ma sicuramente il settore della cyber security in questo momento specifico è di tutto di attuale interesse diciamo e eh, grazie sostanzialmente a quella che è la volatilità maggiore in questo caso di questi titoli vediamo come il maxi premio eh, oscilla tra il 18 tranne che per l'ultimo prodotto che è il, 13, il 17% quindi qui il maxi premio diventa ancora più grande, 18% pagato a novembre 2022 e anche i, tre, i premi trimestrali successivi sono più corposi perché vediamo come oltre all'1,50% del primo prodotto poi andiamo a 2,80%, 3,50%, 4%. Il, il prodotto che esprime più rendimento potenziale sostanzialmente è quello sulle energie rinnovabili dove abbiamo un maxi premio del 18% a novembre e poi da dall'anno prossimo inizierà a pagare 4% a ogni trimestre, sì. eh, quindi un 16% annuale, eh, qualora appunto le barriere non siano violate. Da notare anche in questo caso il livello delle barriere eh, che sostanzialmente scendono al 55% o anche al 50%. Quindi abbiamo abbinato sottostanti più volatili che ci riescono a dare barriere più profonde e eh, premi rendimenti più elevati è chiaro che eh, in questo tipo di soluzioni che hanno dei premi così eh, maggiori rispetto a quelli precedenti è anche in, è in sostanzialmente un rischio maggiore quindi queste sono soluzioni per clienti che sono disposti ad accettare un profilo di rischio e rendimento più aggressivo rispetto invece alle soluzioni precedenti. Certo, beh, del resto tu effettivamente li hai suddivisi dapprima con eh, più o meno volatilità e, e naturalmente c'è maggior rischio laddove si scelgano dei titoli barra settori che sono maggiormente volatili in questo momento, però... Sì. Ecco, infatti, però, insomma, poi alla base c'è sempre il tema della diversificazione, quindi il fatto che si possa scegliere, si possa fare un mix anche volendo nel portafoglio di investimento. Allora, se sei d'accordo Luca, vado da Pierpaolo subito, così sentiamo il suo parere su queste nuove missioni. Insomma, in qualche modo, Pierpaolo, per semplificare ti chiederei di raccontarci l'utilità, non so se è la parola giusta, di questi prodotti. Sì, sì, utilità, certamente sono utili, perché, perché comunque il problema delle minusvalenze, fin tanto che esiste questo eh, regime di tassazione sulle rendite finanziarie, le minusvalenze si produrranno nei portafogli e non solo per una cattiva gestione, quindi per delle perdite patrimoniali, possono derivare, come ben sappiamo, anche semplicemente dalla... Uh, duplice tassazione che esiste sui redditi di capitale e redditi diversi e quindi per cercare di semplificare io credo che qualsiasi consulente finanziario o cliente che è all'ascolto uh, quest'oggi quest debba comunque prestare attenzione all'utilità all'utilità di questi strumenti finanziari in particolare i certificati poi il fatto che siano dei maxi coupon lo dice la parola stessa Agevola il compito di recuperare queste minusvalenze perché banalmente, se una persona ha 10.000 euro di minusvalenze in scadenza a fine anno, sta per perdere un credito d'imposta di 2.600 euro. Che detta in altre parole, sta per perdere l'opportunità di rimettersi in tasca 2.600 euro. Ecco, mm -hmm. okay. Diciamo che questi certificati grazie al fatto che pagano dei premi così importanti entro l'anno, 15-18%, consentono anche con investimenti non troppo impegnativi di generare una plusvalenza che va ad abbattere questa minusvalenza. Dopodiché, con il proprio intermediario, ciascuno verificherà la modalità che viene adottata per la compensazione, adesso senza entrare troppo nei tecnicismi, ma rimane il fatto che sono strumenti, utili e mi sentirei di dire per certi versi in questa fase dell'anno quasi essenziali. Non è un caso infatti che moltissimi consulenti finanziari si avvicinino ai certificati nella seconda metà dell'anno proprio con l'obiettivo di andare a lavorare sulle minusvalenze. Dopodiché, come già detto, anche in fase di presentazione delle varie uh, soluzioni ce n'è per chi ha un, un approccio un po' più prudente, vuole rimanere comunque su un profilo di rischio eh, su titoli magari italiani caratterizzati da una volatilità un po' più bassa, e comunque generano un rendimento annualizzato nell'area del 12%, oppure eh, spingere magari un po' di più sull'acceleratore, con quelli sull eh, sulle energie alternative in America e questi pagano fino al 24% annuo. Quindi poi lì la scelta va in base all'approccio al profilo di rischio. Però rimane il fatto per tutti che non si può a mio avviso fare a meno quantomeno di provarci a recuperarle. Poi se uno ci riesce, ben venga, se non ci certo, riesce, certo. Certo. Ottimo. Allora, ovviamente Luca, se vuoi aggiungere qualcosa, eh, ti lascio partire da quanto diceva Pierpaolo, ma insomma, credo che abbia eh, avuto la funzione di completare la presentazione che ci hai fatto tu e a questo punto, se non vuoi aggiungere altro, eh, però ti lascio lo spazio per farlo andrei a presentare un altro cioè, insomma, la proposta, l'altra proposta del mese che ci porta a parlare di un trend che indubbiamente influenzerà molto i mercati e le nostre vite negli anni a venire, parliamo del metaverso eh, di cui si parla tantissimo eh, magari in alcuni casi non nel giusto modo ma insomma, perché oggi ne parliamo? Sì, allora eh, nulla da aggiungere riguardo di questo quanto diceva uh, Pierpaolo prima ovviamente poi ehm, qui è difficile magari andare nei tecnicismi di come viene calcolata la, la, la, la situazione e tutto quanto però sì. ovviamente poi lasceremo i nostri dettagli così per qualsiasi cosa saremo a disposizione e per quanto invece riguarda la seconda domanda eh, ritornerei un attimo al punto di partenza cioè noi partiamo dall'assumption di una uh, sostanzialmente di una incertezza di, di breve termine e quindi nella, nella, nella nostra ottica l'idea è quella di portare nel, prodotto, nel, nel mercato alcune soluzioni che possano essere interessanti e che possano in qualche maniera andare a soddisfare quelle che sono le esigenze dei, degli investitori, dei clienti finali. Ecco, uh, un'altra un idea che abbiamo lanciato recentemente sul mercato è stata proprio quella di eh, permettere agli investitori di esporsi sul lungo termine quindi di andare a superare quella che è l'incertezza attuale attraverso un'esposizione di medio e lungo termine a cosa? a dei settori che possono diventare in qualche maniera dei mega trend e quindi ha dei trend, abbiamo sentito parlare molto di climate change ovviamente, di tutto quello che è la tecnologia, la cyber security, eh, del metaverso appunto, che è sì. il focus di quest'oggi, ma sostanzialmente sappiamo come il mondo in qualche maniera sta cambiando, sta cambiando eh, sulla base di alcuni pilastri, se lo vogliamo dire, no? eh, e che quindi questi settori in qualche maniera saranno interessati da investimenti, da sviluppi, da, uh, anche da se vogliamo una generazione di nuovi, ehm, di, di nuovi mercati e di nuovi ovviamente pool di eh, risorse che verranno poi generati da questi settori ecco questa è l'idea eh, di fondo quindi creare un certificato che possa esporre eh, i clienti a dei mega trend lo, lo riassumerei così il nostro tracker certificate sul metaverso tra l'altro eh, noi abbiamo emesso tracker certificate già eh, da inizio anno l'abbiamo fatto su, come vi dicevo prima su delle tematiche adesso andiamo a vedere l'ultimo che è il metaverso ma Prima avevamo anche lanciato, eh, vedete il mio schermo, uh, le energie rinnovabili. Ah beh certo, infatti, eh... infatti guarda Luca hai fatto benissimo, mostriamole perché non a caso ho parlato del metaverso, ho, ho anticipato quello ma ho parlato di, di un trend tra i tanti che andranno a influenzare le nostre vite eh, da qui a, agli anni futuri, insomma. quindi non è l'unico ovviamente il metaverso, anche que, tutto, tutte le cose che stai citando tu. Sì, infatti noi avevamo già presentato le, le tecnologie piuttosto che appunto la gestione dei rifiuti interessante sì. e poi uno dei cavalli di battaglia di BMP Paribas anche del nostro asset management che è l'acqua, un asset che oh, sì. sembra sì, sì. così comune no? tra tutti noi che non sembra neanche un asset investibile e invece è una risorsa che è sempre più scarsa e che quindi ci sono una serie di società che lavorano eh, appunto nel, nel mondo dell'acqua, nel eh, farci arrivare l'acqua alle nostre case, bere l'acqua piuttosto che gestire eh, le acque poi invece che vanno rigenerate, ecco eh, anche qui abbiamo lanciato un tracker su appunto questo tipo di asset e infine arrivo al nostro eh, metaverso, un, un mercato che se ne parla molto, un, un sviluppo di, del settore che è previsto in doppia cifra, al 50% addirittura eh, di anno in anno fino ad arrivare a qualche svariato miliard, centinaia di miliardi di, um, di, di revenues stimate per il 2030. Quindi uh, senza soffermarci però su cos'è il metaverso, perché sicuramente non sono la persona migliore per farlo e non abbiamo, e ne abbiamo il tempo, certo. eh, volevo focalizzarmi su quello che è il nostro, la nostra soluzione di investimento. Uh, come dicevo prima è un tracker certifi certificate, quindi di nuovo partiamo da un certificato quotato eh, su Borsa Italiana, quindi acquistabile eh, attraverso l'ISIN code che poi faremo vedere, che sostanzialmente è, è di tipo tracker. Cosa significa? Tracker è il certificato nella sua forma più semplice, perché semplicemente va a replicare l'andamento che sia positivo o negativo di un sottostante. Quindi... Il certificato sostanzialmente non ha nessuna opzionalità, non ha nessuna eh, premio trimestrale, non ha nessuna barriera, ma va come altri strumenti fanno, ad esempio GDF, va a replicare quello che è l'andamento positivo o negativo di un sottostante. E allora qual è il sottostante? Noi abbiamo cercato di trovare il sottostante che meglio potesse rappresentare quello che può essere lo sviluppo del settore del metaverso. E l'abbiamo fatto attraverso un indice l'indice è di Bloomberg e si chiama Bloomberg Metaverse Net Return Index al di là del nome diciamo che eh, la cosa importante è che è un indice fatto da Bloomberg e soprattutto che Bloomberg ha una, una divisione che si chiama Bloomberg Intelligence che raggruppa 400 analisti e grazie anche al database sappiamo Bloomberg essere uno dei data provider finanziari più grandi, più grandi del mondo sostanzialmente questa, questa, questa divisione di Bloomberg usa i dati dei propri database e li mette a disposizione di questi 400 analisti che vanno in qualche maniera a trovare quello che può essere un universo di aziende investibili all'interno del settore del metaverso, quelle che sono quindi okay. le società che più sono coinvolte nel metaverso certo. um, e che in qualche maniera o sono grandi magari eh, grandi società che, che, di cui conosciamo i nomi e che hanno un settore, eh, una divisione che va a investire nel metaverso, magari sono anche società nuove, mai viste prima, che nascono grazie al nascere di questo settore appunto. Ecco, l'indice appunto usa questa expertise, eh, applica ovviamente i vari filtri che eh, spesso si vedono negli indici, come quello della liquidità, l'azione deve essere ovviamente liquida, deve essere quotata, eccetera, eccetera, ma al tempo stesso poi l'altra cosa molto importante qual è? Va a eh, ribilanciare quindi va a rivedere queste componenti una volta ogni tre mesi e questo secondo me è fondamentale perché se parliamo di un settore che è in crescita e che vedrà anche nascere nuove, nuove aziende è importante che eh, la co le componenti di questo indice vengano riviste di volta in volta proprio per andare a sì, inserire sì. o a togliere quelle società che magari sono nate o sono morte all'interno del settore certo eh, eh, investi sì. dividendi netti eh, e chiudo dicendo appunto che questa è la pagina che vi sto mostrando, è, è la pagina del nostro sito web, dove possiamo andare a vedere, insomma, a scoprire tutte le informazioni che vi sto dicendo e scaricare la brochure piuttosto che andare proprio alla pagina uh, ufficiale dell'Indice, che è la pagina appunto Bloomberg, dove possiamo trovare tutte le informazioni che eh, non troviamo sul nostro sito ok, allora Pierpaolo abbiamo sentito insomma eh, trend in crescita le rinnovabili, l'acqua l'acqua per esempio qualcuno la definisce anche il nuovo petrolio ma insomma proprio per la crescita che sta avendo anche nel mercato e metaverso chiedo a te Pierpaolo come giudichi insomma queste, queste nuove possibilità definiamole così e poi ci avviamo alle conclusioni, prego Pierpaolo ah, i megatrend sono, sono evidentemente dei temi che in un portafoglio diversificato ci devono stare, dopodiché eh, ciascuno può decidere se cominciare a seguirli con un ETF, con un fondo specializzato, comprando direttamente delle azioni o in questo caso avvalersi di certificati. Io naturalmente studiando maggiormente le caratteristiche dei certificati posso sottolineare come in questo caso ci sia uno, una serie di vantaggi, in primis, riagganciandomi a quanto abbiamo detto poc'anzi a proposito della fiscalità, ricordiamo che questi sono strumenti che generano redditi diversi, il che vuol dire che un'eventuale plusvalenza generata nel corso del tempo in accumulazione sul tracker diventa una plusvalenza utile per compensare eventuali minusvalenze, cosa che ad esempio non può avvenire con gli ETF o con i fondi. E questo credo che sia un aspetto eh, comunque rilevante. Il secondo è lasciare a chi sa fare questo lavoro e quindi la ricerca, in questo caso di Bloomberg, eh, nella, nella costruzione dell'indice, il compito di scegliere le aziende maggiormente indicate per seguire quel tema. E quindi in questo caso oggi ad esempio c'è un repricing molto forte in atto su tutto il settore dei tecnologici in virtù anche di un dollaro molto forte, però in realtà come Apple piuttosto che come Meta o ancora Tencent eh, sono comunque in realtà destinate a rimanere sul mercato e a rimanerci anche in maniera considerevole. Quindi, inserire in portafoglio una parte di un certificato come questo aiuta a seguire determinati trend e vorrei lasciarti con uno spunto sì. eh, mentre quando parliamo di certificati con barriera e sono il tema predominante di questi appuntamenti quindi mentre quando parliamo di certificati con barriera tipicamente non si pensa ad una logica di accumulo di piano d'accumulo il cosiddetto PAC perché individui il momento cerchi di comprare puntando sulla tenuta di una barriera, però i prezzi non sono lineari, cioè vuol dire che presentano della volatilità, ci sono una serie di dinamiche legate anche al fattore tempo. Qui invece è uno strumento senza scadenza, quindi uno potrebbe anche pensare di costruirci un piano di accumulo. Se pensa che oggi il mercato stia scontando... De una correzione importante ma che potrebbe ancora scendere magari perché no iniziare ad accumularlo mezzo eh, in mezzo. Questo, questo è un ottimo, un ottimo suggerimento insomma, anche pensare proprio nel, nel lungo periodo visto che eh, insomma, le situazioni cambiano e, e il mercato è caratterizzato da volatilità l'abbiamo detto in apertura così vedete che con un um, movimento circolare ci riportiamo a, appunto alle premesse che fanno anche da conclusione siamo appunto in conclusione, Luca ricorda i vostri riferimenti, come eh, fare per approfondire tutti questi temi, insomma e altri, non solo questi. Poi ogni mese noi ci ritroviamo sempre qui ovviamente. Sì, ecco, direi che la cosa principale da tenere a mente e da segnare è il nostro sito, sì? che è investimenti.bmpparibas.it dove eh, sostanzialmente abbiamo tutti i nostri certificati, tutte le nuove emissioni, abbiamo il capitolo prodotti di investimento qui dove possiamo ritrovare sia i tracker certificates che abbiamo discusso prima, i cash collect eh, di tutti i tipi compresi i maxi ovviamente e così via. Eh, questo è il nostro sito, all'interno del sito stesso poi possono essere trovati i nostri riferimenti. Quindi, numero verde, rispendiamo direttamente il nostro desk qui da Milano e anche l'email investimenti investimentichiocciolabmpparibà.com. Quindi questi sono i nostri riferimenti principali, il nostro sito è assolutamente indispensabile per vedere quelle che sono anche eh, le quotazioni in real time, denaro lettera dei certificati, la documentazione sia legale e di marketing, il kid dei prodotti e quindi sicuramente è una base di lavoro per chi poi vuole interessarsi ai nostri prodotti. Certo, e poi c'è il manuale umano che è per Paolo Scandurra e certificati derivati, vero Pierpaolo? Insomma ti ho definito così, mh, mi sono presa questa licenza poetica. Naturalmente <ride> ti ringrazio, insomma diciamo che ormai eh, ho visto nascere e crescere questo mercato. Ah, sì. E per, appunto, per quello ho parlato di manuale insomma. Sì, diciamo Certificati e Derivati.it, riferimento da sempre indipendente, pertanto chi volesse approfondire tutto il mondo dei certificati naturalmente può accedere direttamente al nostro sito. Va bene, allora grazie come sempre a Pierpaolo Scandurra, appunto Certificati e Derivati, grazie a Luca Comunian, Distribution Sale di BNP Paribas e tutta BNP Paribas per la collaborazione preziosa e alla prossima puntata. Grazie a voi, buona serata. Grazie, grazie, grazie a tutti, grazie a voi per averci seguiti sulle Fonti TV. Continuate a stare con noi. Buon proseguimento. In collaborazione con.